parlare quindi di voto di scambio e di collusione tra la politica e le cosche oggi vuol dire parlare di un problema circoscritto a determinati territori oppure di una questione estendibile all'intero territorio nazionale? Ma Sicuramente il sud e il nord rimangono ancora diversi da questo punto di vista. Cioè, ci sono episodi al centro nord, cominciamo ad avere anche comuni sciolti per mafia, al centro nord, in particolare in Liguria e in Piemonte, ma le modalità di esercizio del potere all'interno dei, dei territori al sud e al nord rimane molto diverse. Rimane anche molto diverse all'interno dello stesso sud, cioè la Calabria non è tutta quanto uguale, la Sicilia non è tutta quanto uguale. Ci sono alcune, alcune zone come la Locride per esempio, alcune altre zone di, della zona di Reggio Calabria che sono molto come dire, in cui la presenza mafiosa è tangibile e altre zone della Calabria in cui questa presenza non è così marcata. Quindi il mio invito è a andare oltre alla, alle rappresentazioni di senso comune e guardare concretamente le cose come stanno sui territori. Nonostante le liste pulite, gli appelli vari fatti eh, ai partiti, gli arresti di politici sia in ambito locale che in ambito regionale e nazionale, l'infiltrazione malviosa è ancora ben presente nel, eh, nelle amministrazioni pubbliche nel controllo di appalti e concessioni. In questa circostanza quanto peso hanno i cosiddetti colletti bianchi e eh, l'apparato burocratico? In che modo è acquistato diciamo dalle cosche mafiose eh, le mafie non sarebbero tali se non avessero in qualche modo un collegamento con uh, la politica e con altre elite della, della società per cui eh, il rapporto con uh, le cosiddette relazioni esterne quindi il rapporto con colletti bianchi con altri soggetti che hanno posizioni di potere all'interno della società sono costitutive del fenomeno mafioso altrimenti parleremo soltanto di gangsterismo urbano e anche da un punto di vista della repressione della soluzione del problema sarebbe molto più, più semplice